E che... eh, buongiorno a tutti. Allora stamattina devo devo mettere a lavare tutte le tovaglie, i tovaglioli, tutte le cose da cucina perché mh, ne ho già il cesto pieno, ecco. E eh, a proposito del cesto io le cose mh, cioè non, non lavo una, una tovaglia o due tovagli dentro la lavatrice accumula un po' ehm, dentro il cesto giustamente ehm, quando quasi tutto pieno ecco dopo faccio una bella lavatrice però prima di fare la lavatrice oggi adesso ho fatto pulire un po' d'acqua <coughs> siccome io ho adesso ho incominciato a usare tutte le tovaglioli che ce l'avevo al posto di usare tovaglioli di carta uso quelle, quelle in cotone ecco e sono, sono tutte sporche giustamente, alcuni hanno il pomodoro, tutte le macchie così allora visto che sono tutte cose macchiate adesso metto dentro questo lavandino qua tutte le tovagliole, tutte le tovaglie dopo vado a prendere l'acqua bollente che, che ce l'ho in cucina eh, ci metto un po' di bicarbonato e ci metto un po' di vani e ci faccio reagire un pochettino Lo lascio qua praticamente ecco adesso faccio quel lavoro qua Niente ragazzi, qua faccio reagire per, per 6-7 ore, ecco. Lo lascio così per tutta la giornata, poi stasera faccio la E Poi ragazzi, ho tutta questa montagna di roba da stirare, perché non posso più scappare. Mi metto a stirare. Mi metto qua così e mentre stiro facciamo anche qua qualche tecchera. Mm? Ne ho due camici di Andrea da stirare. Aspetta che mi metto un po' più vicino, forse è meglio. Mi piace stirare però lo devo fare allora, oggi stiro anche lenzuola mm. perché dopo voglio mettere lenzuola in flanella già perché siccome noi dormiamo con la finestra aperta aspetta che sono messo così, però, così riesco a parlarvi ecco Alcune cose li stiro, eh? perché tipo delle magliette, la camicia giustamente, perché una camicia strappicciata no. Um, D'estate avevo già aggiornato che io non ho stirato le, le lenzuola, anche perché ho usato solo un paio di lenzuola praticamente tutta l'estate perché... Um, e, lo mettevo, lo rilavavo e poi lo rimettevo ancora, già in giro in due ore mi si asciugava tutto, non dovevo neanche stirare. Ecco. Adesso gli faccio così, li ho fatto così fino a con due lenzuola invece, mm. però eh, andando con due lenzuola, mm, con due lenzuola, già, cioè, uso due lenzuola adesso, fino adesso ho usato due lenzuola in cotone, uno lavavo, un altro lo mettevo e così via facevo il cambio, no? Cioè alla fine anche lenzuola non è che mi servono tantissime lenzuola, ecco. Se proprio devo essere sincera. Vi ricordate che avevo detto che voglio comprare lenzuola, ecco, mi sono resa conto che forse non ho bisogno, ecco. Perché um, è inutile che riempio ormai di due cose che non, che non mi servono, ecco. Anche se mi piacerebbe avere lenzuola nuova, però. Eh, bisogna che scusare quelli che ho lavatrice ho visto tantissimi che, ehm, che lavano la roba tipo bianco con nero tutte cose colorate fanno una lavatrice unica eh, io sinceramente non l'ho mai fatto lavatrice con tutti cioè per me è una cosa ehm, come dire, cioè, non ho mai fatto ma no, cioè, non lo farò mai, ecco. non, mm, non ho mai comprato quel a chiacco colore, tutte quelle cose lì, cioè, per me è una cosa... Cioè, io ho una un'amica, che cioè una volta ero a casa sua, fa, devo fare la lavatrice, la lavatrice, poi vedevo che mettevo tutte le cose insieme, dicevo ma sei matta, cioè, <ride> ma sei matta a mettere tutte le cose insieme, e dicevo ma no, le faccio sempre così, e dicevo boh. Secondo me, cioè, non, non voglio giocare nessuno, ecco, ragazzi, cioè, sto parlando di mia amica, ecco, però, è ecco, una, una cosa che non, non, non, non lo capisco, ecco, se mi ascolti poi, no, non mi ascolti, allora, Ecco, se vi piacciono anche i video blog, scrivetemi nei canali se vi può interessare, che non so, faccio video -blog che facciamo due chiacchiere così, ecco, Vado a mettere via la camicia subito. A forza di chiacchierare mi sono accorta che hanno mostrato quella parte qua. Non devo chiacchierare mentre faccio una cosa perché non riesco io cercarò non si non si collega ecco. Volevo raccontare una cosa che avevo visto un, un video su YouTube sempre. C'era una ragazza che faceva la lavatrice sempre. Praticamente ha messo l'enzuola insieme ai tappeti. Ha fatto lavatrici l'enzuola con tappeti. Cioè... No, vabbè. Cioè io l'enzuola... ecco, il tappeto... io l'enzuola lavo sempre con l'enzuola, ecco, posso mettere un asciugamano al massimo, però... tappeti, cioè posso lavare um, i stracci con i tappeti, posso lavare le scarpe con i tappeti, ma... Prima le pulisco ecco, le scarpe, ci cioè, devo una bella lavata perché eh, camminando fuori giustamente non vorrei che dopo eh, in tutte le cose si affacicano, cioè, è la mia cosa psicologicamente eh, penso così, cioè, non, è la mia fissa ecco forse, però non ecco io lavo i vestiti neri con vestiti neri, bianchi con bianchi, colorati con colorati. Poi se vanno tantissimi colorati lavo mano, ecco. Cioè, è inutile che faccia il partito la con una maglietta, diciamo, non esiste proprio. E... Niente. Cioè, ma io sono sconvolta. No, vi dico la verità, sono sconvolta perché i tappeti, la con le lenzuola, cioè, sono rimasto lì così. Molto molto. Il mio pensiero eh, non è che vado a scrivere cosa fai e, come altre cose che ho visto che come uno piega la roba anche no sempre parliamo di mia amica detto, ma sta, sta facendo la valigia no. ma stai piegando la roba scusate. ma come stai piegando la roba scusate se hai per il rumore strano eh. e, Piegava la camicia, adesso non la faccio vedere perché sono sostapicciata tutta, poverino. Così, praticamente così, così, così, e poi mettevo dentro. No, beh. Sono fatto tutte le cose che... È buono. Cioè, non le mie fissazioni, ecco. Se fai una cosa lo fai bene, se no non farla, ecco. Poi... Giustamente, anche io faccio alt altre cose che semmai a voi non piace. Capisco, non è che ho paura di giudizio, ecco. però se faccio una cosa, però, la faccio perché la posso fare. Ecco. Come una volta che mi avete scritto che sbattevo nel lenzuola fuori dalla finestra ma io sotto non ho nessuno c'è cioè un garage sotto puliamo sempre noi non è che viene qualcuno a pulire sotto cioè ecco mm. se fosse un condominio cioè, condomin cioè, qua non è proprio un condominio qua è una casa con sono tutti parenti ecco sono quattro appartamenti sopra abita mia suocera e, mm. qui abito io e là ci sono due zie di andrea ecco. mm. anche se sbatto qualcosa non, non c'è nessun problema ecco <ride> forse si arrabbia Iron non ecco, sì, è sotto il territorio ecco. però del resto del resto non sì, sì, sì. Sì, se fosse una, un condominio, tipo, non so, abito tipo come mia mamma che abita a Vilnius, che c'è un condominio, giustamente le cose non le può fare così, cioè, ma se lo faccio vuol dire che lo posso fare. Eh, e qua la gente giudica anche questo, cioè ecco, mm. sì, poi ci sono quelli che, eh, che non sa anche cosa attaccarsi, e scrivono delle delle cattiverie ecco. però prima pensaci cosa scrive ecco. anche perché a me non me ne frega niente ma se una persona psicologicamente un po debole cioè, la la ammazzi ecco. a me piace tantissimo stare a casa ecco. cioè, io anche quando ero lockdown non ho sofferto stare in casa ecco anzi cioè, sono state bene sono ingrassate tantissimo ecco quello sì perché sono stata moltissimo in cucina a cucinare a fare delle mie ricettine strane ecco però sì sto bene a casa non, non mi vado ad uscire ecco però devo uscire, esco perché devo, mica perché ho voglia di uscire. Adesso prima o poi farò anche una diretta, che così non so come si fa ancora, però proverò, proverò a farla. Ho so, intenzione di fare non solo il video di pulizia. Ho intenzione di fare anche tantissimi vlog. Non so, mm, non so se vi interessa. Ecco. Scrivetemi nei commenti se vi può interessare perché così mi rendo conto anch'io. Ecco perché mm. fino ad oggi mi sono resa conto che, mm, che, le mie, che i miei video quelli di pulizia mm, cioè, diciamo sono più. Più guardate, ecco. Se faccio un, una cosa che non sia una pulizia, non, uh, non mi guarda nessuno. Ecco. Ehm. Ah, Andrea? Andrea, se no li mettevo via la roba, giravo ancora con le braiche corte. c'è la gente con più mini la mattina presto. Non con le braiche corte. Diciamo. No, vabbè, io, io mi vergogno. Allora mh, faccio sempre così, eh. yeah. Nascondo tutto, <ride> nascondo tutto, metto via tutto. Che così lui, quando apre ah, il si mette quello che c'è. Visto che lui ho nascosto tutte le braghe porte, tutte bermuda, lui deve mettersi i vanno lunghi, giustamente. E sempre così, tutti gli anni della stessa polvere. Quando arriva l'estate non vuole mettersi i, i, le bermuda, no? Dice una cosa, vado con le bermuda che c'è ancora freddo. Dopo, poi semmai, con 50 gradi, che sono già 50 gradi, si mette anche tipo se sapete quella smanicata che si mette ad andare a lavorare, ecco. Cioè, è tutto è in contrario, ma io dico. vabbè. Portiamo la pazienza, dai. Allora io brontolo, ma... brontolo così, non è che... Mi scappa anche da ridere. Ecco. È come avere un bimbo grande, ecco. Niente ragazzi, questi giorni adesso voglio... Sto svuotando anche il frigo, che così questi giorni voglio pulire anche il frigo, pulisco tutto quello che c'è. Ieri abbiamo mangiato la frittata, praticamente, abbiamo mangiato la frittata, così è finito anche l'uovo. ho lasciato qualche uovo perché vuole fare una torta, perché ormai non ho più niente da, di dolce da mangiare a casa. Ehm... Niente, farò anche quello lì. Poi vorrei anche cambiare delle tende prima di Natale. Fare tutte le cose, giustamente, però. Sì, ci vuole un po' di tempo perché anche pulire la finestra, cambiare le tende, eh, sapete, anche voi ci va, non dico a mezza giornata, però tira via la tenda, pulisci il vetro, pulisci la tapparella, tira fuori altre tenda, la vai a stirare, la vai a mettere, cioè mezza giornata ci vuole, ecco, per una finestra, però ce la faremo, ecco. ce la possiamo fare, ma ah, io prima di Natale mi piace mettere a posto tutte le cose, cioè a pulire tutto, ecco. Eh. Anche i vigili di Natale, cioè nel suo deve essere sempre pulito, ecco. Se mai anche un pigemino nuovo, ecco, quelle cose lì. Di... Eh. Però quando, a me quando passa agosto, a me in 2, 2, 4 è già arrivato anche a Natale. Non so come vuoi, ma... Io con le sensazioni di sempre, tutti gli la stessa cosa. Tra questi due o tre mesi mi passano così. Ah, devo portare anche sulle piante. Le piante invece che c'erano sul balcone, vi ricordate che avevo detto... Che... Adesso riguarda cosa è successo. Accantando i bel numeri. Diventa pericoloso anche sterare non so se la pressione che l'ho fatto saltare su no, queste di so questo di solito non stira ecco. visto che sono stati qua messi per un giorno, mh, ho preso qualche piega, cioè giusto così una passata, veloce, va benissimo C'è cioè, da gente che non stira neanche le magliette ad esempio, ecco la maglietta, cioè io ad esempio questa non è stata stirata ma l'avevo piegata, ma si deve, ma è che non è stirata la maglietta secondo me. Non so come uno fa a mettersi la maglietta, non stirata, cioè non, non mi piace, sembra una cosa sporca già cioè, più che altro, sembra una maglietta vecchia, sporca, non so. Infatti in estate ho tantissime magliette da stirare perché la maglietta la fa io ogni giorno, intanto anche due volte al giorno. Eh. C'è caldo, eh? Um. Allora ogni volta la lavo e ogni volta devo stirare, ecco. Cosa volete fare? in video con le persone lì che riescono a non stirare ecco cioè non so poi indosso come secondo me si vede ecco eh. si vede che non è stirato e cioè, secondo me non sta bene ecco. ormai tra un po vado a preparare il pranzo um poi ho altre cose sul solaio perché stendo sul solaio ehm, delle magliette che avevo fatto quando è che ho fatto la lavatrice ieri altro secondo me o ieri sto perdendo ragazzi eh, ho fatto la lavatrice eh, anche lì devo sterare allora quasi quasi lascia per stiro con il quando il ferro da stiro lascio qua, così finisco, finisco, cioè, così stiro tutto e sono già bene a posto, ecco, poi giustamente sarà saranno dei da del lavare, ci sarà tutto, da, però per il momento almeno così, non ho altro, finché non lavo quelle cose lì, Comunque questi giorni si è già rinfrescato un pochettino anche qua, perché anche io mi sono messa la felpina oggi a lavorare fino ad oggi ero con la maglietta ma anche corta. Ieri invece ho la felpa in cotone leggero leggero e stavo bene, eh, stiamo già rinfrescando perché di solito prima novembre veniva sempre più freddo, che mi ricordo. Cioè Io non, non ho mai visto un caldo così ecco non so se mai già, se è già capitato così però io no, mai visto così caldo ah, ragazzi devo portare via anche a lui altre cose vi ricordate che avevo detto che andavo al mercatino di tipo quello di usato che ho portato tutte le cose che non usavo le ho portate sono passate di tutta la mattina ecco cioè, l'unica pecca è quella lì cioè, tutta la mattina passata, cioè, sono uscita da lì che era mezzogiorno sono arrivata lì alle 9 perché aprivano alle 9 uscita da lì che erano mezzogiorno cioè, vabbè adesso dovrò andare a, a portare altre cose perché non mi, ha, non mi ha preso tutto perché tipo ho portato anche tipo le ceste di natale quelle cose lì natalizie anche alcune cose natalizie che non mi servono e mi fa porta a, a novembre quelle cose lì perché cioè, è richiesta a novembre niente ecco, ragazzi mh, mi sa che tornerò dovrò anche andare a vedere, perché mi ha fatto tutta la lista di cose che ho portato praticamente e, e come non vi ho neanche detto come funziona ecco e, praticamente io se porto questa maglietta qua, loro dicono guarda questa maglietta qua io ti do 2,50 euro loro guadagno 2,50 e il prezzo di listino sarà 5 euro di questa maglietta qua ecco. e, Dopo devi passare, non so, tipo 15 giorni o 30 giorni e, e, e dopo vai a ritirarla. cioè Vai a ritirare i tuoi soldi. Poi, non so come, non ho sentito benissimo come funziona. Tra l'altro, avevo tanta fretta perché dovevo tornare a casa a farla mangiare. Ho detto, guarda, va bene, va bene così. Ho detto, vado, ti lascio tutto. Vado via. Poi mi, fa, poi mi voleva spiegare anche come funziona. Ho detto, guarda, mi interessa perché tanto sono le cose che andavano via ecco, cioè, diciamo le cose come stanno, ecco, o non le ho o le regalate ecco perché non mi faccio niente ecco su quelle cose lì e, e niente io quelle cose lì adesso tornerò anche perché vedendo scherzando ragazzi mia, adesso non so dove ho il foglio cioè praticamente sono 90 euro mi deve dare 90 euro, loro allora mi devo dare 90 euro, cioè così per delle, per delle sciocchezze che ho portato, cioè, ho portato anche delle cosine che non, non le ho mai usate, ecco, quello è vero, però mm. allora ci cioè avevo delle, vi dico quello che ho portato più o meno, ho portato anche due paio di scarpe, un paio di scarpe nuove, eh, tipo quelle con i pelo, sono son già molto invernali. Eh, c'è cioè una è nuova praticamente, ma l'ho incursato, quell'altro l'ho incursato due eh, volte. I pile, ho portato i pile, c'avevo cioè un pile che non l'ho mai, mai messo. Eh, eh, una giacca in pile che anche quella lì, ce l'ho tenevo dentro l'armadio perché mi scocciavo tare via, perché, però l'ho portata via anche quella con poco che mi ha dato, però mi sono tirata via dall'armadio. Secondo me, secondo me con mercatini lì. Se cioè mai adesso non vanno di nuovo, ma secondo me torneranno. Ecco, torneranno. Perché vedo che anche Vinted, eh, adesso tanti usano Vinted. Perché è inutile che andiamo a comprare delle cose. Mm. Su quei merchettini lascio la roba che ce ha, diciamo che ce l'ha un po' di danni, ecco. Risco a buttar via perché ha pagato dei soldi, che vuol dire che mh, le cose non è che le ha pagate poche, ok? È un buon, è un buon. è un non so, tipo una maglietta, un paio. Cioè, faccio un esempio: il pai che ho portato è un paio un brand ecco e, solo che non lo usavo cioè, non lo usavo anche perché era spiancato era sfiancato e non mi piaceva perché penso perché io l'ho comprato e senza senza provarlo ecco. tante volte facciamo anche queste bagni qua era molto sfiancata, non mi piacciono le cose sfiancate, ma mi piacciono più le cose un po' più larghe. Ecco, cioè non, cioè è buono, cioè è un paio, però non, non mi piace come è fatto, ecco. Eh, non mi piaceva, l'ho portato lì. E un altro paio, ad esempio una pile giacca, che era tipo la giacca, era color panna ed era molto impombrante. Cioè, quello lì va bene se uno va in montagna. Ecco. E qua non c'è troppo, troppo freddo qua, ecco, E ci avevo quella giacca lì da un po' di tempo, ecco, però mi scocciavo a buttarla via perché anche quella lì era di una marca e non volevo buttarla via, ecco. E, e secondo me sono tutte le cosine abbastanza buone, tro, tro, trovate anche delle cose proprio tipo di marche di lusso, ecco volendo lì dentro però cioè, a me non mi interessano le marche ecco, e, a me mi interessa come è, com è, com è fatta una cosa ecco, come il mobiletto che abbiamo preso, l'abbiamo preso in quei magazzini lì ecco, e, dobbiamo ristrutturare giustamente però è una cosa che a me piace ecco, saremo, saremo fuori moda però oh. E niente ragazzi, adesso, se la settimana prossima tornerò sempre lì. che porterò delle cosine di Natale che non uso, che non mi servono. Mm, delle ceste, tutte quelle cosine. Mm, così mi mm, anche un po' il solaio, perché Sono le cose che mi, non mi servono piuttosto di buttarli via, li porto qua, li porto là, ecco. ormai adesso vado a farla mangiare, comunque volevo aggiornarvi anche sull'ingresso, dove eh, sul, mio, sul mio ingresso di cerco di doio, ho pensato sopra, sopra quel mobiletto lì, mettere Mettere una, uno specchio, uno specchio. Ecco. Però non prendo uno specchio, basta che sia, mi deve piacere uno specchio, allora piuttosto di prendere una cosa che non mi piace, aspetterò. E, e quando troverò giustamente lo prendo, ecco, però senza fretta, ecco, lascio anche così, perché tanto l'ingresso era anche senza niente e mi andavo bene allo stesso, ecco. Non mi, non mi faccio dei problemi ecco. va bene ragazze adesso vado a far da mangiare e dopo vorrei anche editare questa, questo video qua e noi ci vediamo direi domani perché domani così faccio altre cose ciao ciao a tutti